Ciao amici. ciao amici benvenuti in un nuovo video. video dove siamo ragazzi? oggi siamo a Bisceglie sceglie! oggi cosa faremo? Accenderemo questa piscina ma, alla... ma non è una, non è una piscina. piscina qui abbiamo il porto alle nostre spalle più avanti c'è una spiaggia dove ci hanno raccontato che ci sono sassolini, e pollini, è un mare dai. bello pulito pulito andremo a visitarlo e vediamo se è vero è giusto buono, è quello fortissimo Ma che non mi piace noi raccogliamo i sassolini per far cosa raccogliamo i sassolini? per disegnare alla marina mei dobbiamo quindi dipingere una cornice per me Ma no, la cornice la faremo con l'eco sì. che abbiamo raccolto a Barletta ieri sì. vedi e andiamo in spiaggia ciao ciao, ciao. Dai, andiamo andiamo, qui. andiamo in spiaggia allora, ehm... ah eh già giusto ci manca cosa la ci manca la. ah quindi non è vicina la spiaggia dobbiamo fare dobbiamo girare la curva ok allora aiutanti andiamo. andiamo tutti in macchina allora. il treno dove siamo? A, a treni in villa alla villa comunale dove stiamo andando ciao no, no. ciao nonno no. siamo sono al mare. mare io sono al mare guarda che ci sono ah. i freni si sì. uh, ah, ti piace? No. No. No, no, no, no. oggi siamo a Barletta mattinata direzione di este Guarda, è così che bello. speciale? Sì. Dove no, è no, qua? Ti piace? No, no, no. Eh? È fredda l'acqua. Ora la prende i guanti. No, Davide, no, no, no. buon proseguimento bambini trovate trovate sassolini e ci vediamo nel pomeriggio la marina bay i bimbi sono in là col papà l'acqua cristallina della Marina Bay qui ritorna un pochino bassa e poi andiamo dove non si tocca Toccoli qua! Davide e Sara! Davide, non toccali! Guarda l'acqua cristallina anche! Salutiamo, bimbi! Ciao! Ciao buona domenica! Ciao. Domenico che fa, è andato a fare sub ha visto che è anche in fondo: domenica, è cristallina, giusto? Una domenica, una domenica. Bella, bellissima. Io non lo so. Ciao, buona domenica. Davide. Ciao, buona domenica. Guarda, di prima categoria. È di più del nero, eh? Sì, sì. Guardalo lì. Questo era piccolino, non lo scuso, veramente più... No, sì. non era, mm, era Ma così. non era così, sì. No, no, non era. Lui? Ne ha di più, ne tre. Tre nostre, che poi eh, come sì. i cani. Eh, sono devi moltiplicarli per sette. Per sette, cani. il primo... Sì. Anche il gatti. È rilassante? No. Gatti, sì, non so sicuro. Non so sicuro, i gatti oh che antistress così non fanno più ah, eh? <ride> i birichini eh, ma lui lo vuole fin quando muove il codino lo vuole sempre bravo così ci, ci. questo è un altro coccolone lo sappiamo cioè, ah, sta proprio in posizione guarda Hai visto. contenta Sara ma che vuole sotto adesso? vuole un po' sotto qua Vai, vai Sara, via il pancino, dammi la mano, la chiama assieme. Guarda come morbito casetta. Tanto fin quando fa col pedino così significa che mi piace. in piscina abituatevi così almeno poi facciamo un corso in piscina di... quest'anno si cambia Sara? anziché danza passiamo al nuoto? mi amici? Che abbiamo scelto la piscina al mare perché volevamo provare a giocare un pochino qui e fare cose di bello Se... giusto? che cosa venire in piscina? Arsi la mano chi Piscina. Davide vuole venire in cucina? Te? Allora ho dovuto la mano Ma lui era un po' così perché stava osservando il bagnino perché prima l'ha sguidato perché chi l'ha sguidato? Il bagnino? Eh? Perché tra tutti e cose che non a fare. qui mancano le onde è vero, è lucida è, è vero ma neanche lì non c'è allora, cosa hai voglia di raccontare ai nostri so, amici che ti stanno sentendo? a farla con loro cosa vuoi io volevo la... lavare la le mie ciabatte ma non si lavano le ciabatte? di questo è il riscaldamento che eh, fanno fare in piscina quando oh insegnano no. a ruotare quando sì, ah, andare in piscina, L aspetta la mamma, aspetta la mamma che scende e quanto allora del mare o piscina? che è la piscina alle ore, il mare alle sì. quindi a te piace sia il mare che sì. la piscina, giusto? Sì e ti sei ieri poi sei andata nell'acqua alta eh? è vero eh? giusto col salvagente in attesa di imparare a nuotare. nuotare ecco che la so ora ora tocca a lui e vai si è tuffato un delfino è <ride> ora è il suo momento Ora è il tuo momento. Saluta i nostri amici. Saluta i nostri amici. Ciao. Ora è il tuo momento. Allora, mentre Sara fa la sua merendina, Davide vuole tuffarsi nella piscina dei... Grandi, andiamo. Forza. Ed ecco Davide che è andato nella piscina dei tranquillo, grandi. Tranquillo, tranquillo. Tocchi? No. Non ti preoccupare. Stai tranquillo, ci sono. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Dai. Eccoci qui, ci troviamo al parco giochi. C'è il delfino! La moto! E la macchinina! Lo scivolo! L'altalena, un gioco per arrampicarsi. In mezzo al verde! Eccola lì Sara che gira! Vai andare a casa! Vai a casa! Prendi la macchina e vai! Ciao! Ti piace stare qui? ma allora non siamo andati solo in piscina vi salutiamo dal parco del Residence Delfino dove i bimbi si sono divertiti e continuano a giocare nel frattempo ricordiamo i nostri amici di iscriversi al canale di mettere un like se le piacciono i nostri video in particolare in questo momento questo del Delfino